Signore, vogliamo concentrare i nostri sguardi su di te, vogliamo arrenderci a te e al fare la tua volontà. Ti preghiamo, donaci saggezza per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo delle scritture. Educaci, insegnaci affinché l'uomo di Dio sia pienamente fornito per ogni opera buona. Signore, abbiamo bisogno della salvezza abbiamo bisogno del tuo aiuto. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, ospiti in questa occasione, come eh, sicuramente avrete notato dall'invito, come avrete visto, il tema che oggi ehm, prenderemo in considerazione, analizzeremo, approfondiremo il tema dei dieci comandamenti. E mi rendo conto che già molti tra di noi, essendo il popolo che innalza ciò che ormai sembra essere dimenticato, ovvero i comandamenti della legge di Dio che la maggior parte degli uomini rifiutano e disprezzano, tuttavia Dio ha chiamato questo popolo come un riformatore per poter ricostruire ciò che è stato distrutto, per ricostruire gli antichi confini e riparare le brecce che si sono create. Ebbene, mi rendo conto che forse per noi parlare ancora di questo tema dei Dieci Comandamenti possa essere, forse per un certo senso, um, ancora ne parliamo? Sapete qual è l'attitudine? Lattitudine dei discepoli, degli apostoli, in modo particolare di Pietro? Andiamo a vedere che cosa ci dice in seconda Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, iniziando dal versetto 12. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 12, ci dice, perciò, Avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 12. Avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Pietro diceva, benché voi conoscete già queste cose. Benché voi conoscete già questi insegnamenti, io non dimenticherò di ripetervele del continuo, affinché voi possiate essere ancora più saldi nella verità che è presso di voi. Versetto 13. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovele. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma... Mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. E anche quando noi parliamo dell'importantissimo tema dei Dieci Comandamenti, e potremmo dire: Ne ho sentito già parlare tanto, tanto, e spesse volte, tuttavia, il nostro compito è quello di ricordarcelo e di ricordarcene sempre, sempre meglio. Per capirne l'importanza, per capire in modo particolare come mettere in pratica. Questi comandamenti. Uh, sapete, la maggior parte delle persone, come vi dicevo, nel mondo ha ancora più bisogno di questi insegnamenti, perché ci ricorderemo che il piccolo corno, il piccolo corno papale che troviamo in Daniele, capitolo 7, al versetto 25, ha avuto proprio l'intenzione e l'obiettivo di distruggere la legge di Dio, di mutare se fosse stato possibile i tempi e la legge. Di Dio. E il nostro compito, come dicevo precedentemente, è quello di ristabilire, di innalzare davanti agli uomini il vero Vangelo di Cristo che comprende i dieci comandamenti della legge immutabile di Dio. Ora, al versetto 12, siamo sempre qui in seconda, Pietro? Capitolo 1 al versetto 12 ci viene detto, perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Nella versione originale, qui di fatto verrebbe letto in questo modo, perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità presente che è presso di voi. E voglio chiedervi qual è quella verità presente che a noi in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni è stata affidata come popolo di Dio. Qual è questa verità presente? Dove ritroviamo la verità presente per i nostri tempi? In quale passaggio delle scritture? Quando noi andiamo a studiare e analizzare il messaggio dei tre angeli, che troviamo in Apocalisse capitolo 14. Noi troviamo la verità presente per i nostri tempi. Perché questo è l'ultimo messaggio di avvertimento e di grazia per il mondo che sta perendo prima del secondo avvento di Gesù. E quando andiamo al messaggio dei tre angeli, in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14, il messaggio del primo angelo ci dice, dal versetto 6, Apocalisse 14, dal versetto 6 ci viene detto: poi vidi un altro angelo, il primo, che volava in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno, per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché? Perché è giunta l'ora del suo giudizio, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Questo è il messaggio del primo angelo che presenta l'Evangelo eterno e le richieste di questo Evangelo. Temete Dio, dategli gloria e adorate il Dio creatore, perché? Perché è giunta l'ora del suo giudizio. Il versetto 8 e il versetto 9 ci avvertono di quella che sarà la grande crisi finale della caduta di Babilonia, della bestia, l'immagine e il marchio della bestia. E proprio in questo contesto il messaggio del terzo angelo, che ancora di più è verità presente per i nostri tempi, ci dice al versetto 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Questa è la verità presente di cui abbiamo così tanto bisogno. E proprio in base ai comandamenti di Dio, e la fede di Gesù noi saremo giudicati proprio in base a queste cose perché i comandamenti della legge sono lo standard del giudizio e proprio in base a queste cose noi o saremo salvati per mezzo di Cristo Gesù il nostro salvatore, il suo perdono, oppure saremo perduti a causa della nostra vita di peccato. Perché? Perché Romani capitolo 6, versetto 23, ci dice che il salario del peccato è la morte, ma ora la domanda è che cos'è il peccato? Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 4, ci dice che il peccato è la trasgressione della legge di Dio, il peccato è la trasgressione della legge di Dio. E Dio, proprio per questo motivo, perché non desidera che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati, nella sua grande bontà e nella sua misericordia, ha fatto sì che i suoi comandamenti fossero rivelati, fossero resi manifesti, per dare la possibilità a tutti gli uomini di capire esattamente che cos'è il peccato e di evitarlo, per non peccare contro Dio. E in questo modo preservare la propria vita. Sapete, se noi osserviamo i comandamenti di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, sapete che noi preserviamo la nostra vita? Perché trasgredire questa legge peccando significa morire, andare incontro alla morte, ma osservando i precetti di Dio, noi preserviamo la nostra vita. Volete una conferma biblica? Andiamo a vedere assieme. proverbi. Proverbi capitolo 19. Proverbi capitolo 19. E leggeremo assieme il versetto 16. Proverbi capitolo 19. E leggeremo assieme il versetto 16. Ci dice: Chi osserva il precetto o il comandamento, che cosa fa? Preserva la sua vita lo ripetiamo proverbi capitolo 19 versetto 16 chi osserva il precetto preserva la sua vita ma chi non si dà pensiero della propria condotta morirà perché perché il salario del peccato della trasgressione della legge di dio è la morte ma chi Osserva il precetto e il comandamento preserva la sua vita. Ma che cosa succede se io e te pecchiamo? Che cosa succede se io e te abbiamo peccato e tutti quanti noi abbiamo peccato? Qual è la soluzione? La soluzione si trova solamente in Cristo Gesù, perché una volta che noi trasgrediamo la legge di Dio, quella stessa legge di Dio ci dice, Marco, se vuoi essere salvato, l'unica tua soluzione è andare a Cristo Gesù. E ci ricordiamo che cosa dice prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9? Che se noi confessiamo i nostri peccati, Gesù è fedele da fare che cosa? Da perdonare ogni nostro peccato e purificarci da ogni iniquità, da ogni malvagità. Questo è ciò che Dio vuole fare per noi, in noi, e una volta che noi riceviamo il suo perdono, una volta che riceviamo la sua grazia che ci perdona e che cancella ogni peccato e ogni iniquità, l'abbiamo visto anche questa mattina nel sermone. Dio non vuole lasciarci nei nostri peccati, ma desidera tirarci fuori dalla schiavitù del peccato e renderci in armonia rendere la nostra vita in armonia con la sua preziosa legge in modo tale da non peccare più contro di lui. Romani capitolo 7, il versetto 12 ci dice che la sua legge è una legge santa, giusta e buona. La legge di Dio è una legge santa, giusta e buona. E il desiderio di Dio è che noi possiamo conformare noi stessi per mezzo della sua grazia a questa legge magnifica, santa, giusta e buona. Ho un passaggio che voglio condividere con voi, che vorrei tanto che vi annottiaste. Questo passaggio si trova in Nemia. Nemia Nemia capitolo 9. Nemia capitolo 9. E vorrei che andassimo a vedere quanto è importante la legge dei dieci comandamenti per Dio. Nemia capitolo 9 e leggeremo assieme il versetto 13 e 14. Nemia. Poco prima dei salmi, Nemia capitolo 9, versetto 13 e versetto 14. Vorrei che andassimo a vedere tutto l'apprezzamento di Dio per questa legge. Sapete, oggi le persone non fanno altro che disprezzare la legge dei dieci comandamenti. Le persone non fanno nient'altro che dire quanto sia terribile e cattiva questa legge. Ma andiamo a vedere che cosa dice Dio della sua legge. Abbiamo già visto Romani, capitolo 7, versetto 12, Dio ci dice che questa sua legge, i dieci comandamenti, il comandamento è santo, giusto e buono. Andiamo a vedere che cosa ci dice Nemia, capitolo 9, versetto 13 e 14. Ascoltate attentamente. Sei sceso sul monte Sinai. Riferendosi a Dio, sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro, col popolo dal cielo, dando loro, che cosa diede Dio sul monte Sinai? La legge dei dieci comandamenti, ascoltate, diede loro prescrizioni giuste e leggi di verità, leggi di verità buoni precetti e buoni comandamenti, hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Che versetto straordinario, non è così? Dove ci mostra tutto l'apprezzamento di Dio per i suoi comandamenti, per i comandamenti della legge di Dio, incluso il sabato, quel sabato che Dio ama così tanto, che è stato fatto per il bene dell'uomo, per la salvaguardia dell'uomo e per rivolgere lo sguardo verso Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Per Dio i suoi comandamenti sono prescrizioni giuste, leggi di verità, buoni precetti, buoni comandamenti. Questo è tutto l'apprezzamento che Dio ha per la sua santa legge. E soltanto nel momento nel quale noi ameremo dio con tutto il nostro cuore prima giovanni capitolo 5 versetto 3 ci dice che quando noi ameremo dio con tutto il nostro cuore i suoi comandamenti non saranno affatto gravosi i suoi comandamenti non saranno un peso non saranno affatto una difficoltà, non saranno qualche cosa di terribile come molti si immaginano pensano che si siano. No, questi saranno soltanto che un piacere, saranno piacevoli per l'uomo per davvero convertito. Salmo 40. Salmo 40, leggiamo assieme il versetto 8. Salmo 40, versetto 8. Vediamo qual è l'attitudine di un uomo per davvero consacrato e convertito. Qual è l'attitudine di un uomo di questo tipo. Salmo 40, versetto 8, la parola di Dio ci dice Dio mio, desidero fare la tua volontà. In che modo? La tua legge è dentro il mio cuore. E quando noi saremo per davvero convertiti, che cosa accadrà? E Dio stesso sarà colui che scriverà nei nostri cuori, nelle nostre menti, la sua preziosa legge. Ebrei, Ebrei, capitolo 10, Ebrei, capitolo 10, e leggeremo assieme il versetto 16. Ebrei 10, versetto 16. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni. E qui sta parlando del nuovo patto, molta attenzione, non del vecchio patto, ma del nuovo patto. E del nuovo patto dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, dice il Signore. Mm -hmm. Che cosa farà Dio? Sarà Dio stesso che scriverà in noi queste preziose leggi, soltanto se glielo permetteremo. Soltanto se glielo permetteremo. Esodo capitolo 20. Questa era la nostra piccola introduzione. Esodo. Esodo capitolo 20. In Esodo capitolo 20 abbiamo il momento nel quale sul monte Sinai Dio pronuncia quella che è la legge dei dieci comandamenti la potrete vedere se abbiamo tutti quanti le nostre Bibbie anche i nostri fratelli, uh, sorelle, ospiti online se prenderemo le nostre Bibbie in Esodo capitolo 20 noteremo che dal versetto 1 fino al versetto 17 ci viene presentata quella che è la legge dei dieci comandamenti e in questo momento Dio in modo particolare si serve della sua voce. La prima volta Dio si serve della sua voce per pronunciare questa legge dei dieci comandamenti. Successivamente, in altre due occasioni, Dio darà quella che per la prima volta saranno le tavole, saranno le due tavole della legge, e una seconda occasione ne darà altre due a Mosè. Ma in questa prima occasione Dio si serve della sua voce per pronunciare questi dieci comandamenti. Leggiamo il versetto 1. Esodo 20, versetto 1. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Ho una domanda. Che cosa sono i dieci comandamenti sulla base di questo versetto che abbiamo appena finito di leggere? I dieci comandamenti sono parole. Non sono parole pronunciate da un uomo qualsiasi. Sono parole che Dio ha pronunciato. E successivamente scritto con il suo dito Che se volessimo fare uno studio noteremo che è proprio lo spirito santo ma in questa occasione soffermiamoci su questo aspetto dio è colui che pronuncia i dieci comandamenti e questi dieci comandamenti vengono descritti essere parole parole pronunciate da dio Che cosa succede nel momento nel quale Dio pronuncia delle parole, che cosa accade? Che cosa succede quando Dio dice una cosa? Che è verità, molto bene. Vita. E quella cosa prende vita, ok? Ha ah, autorità, ottimo, mi piace. Mi piace molto questa cosa, prende vita. Andiamo a vedere che cosa ci dice il Salmo. Il Salmo, il Salmo 33. Salmo 33, e leggeremo assieme il versetto 9. Che cosa succede quando Dio parla? Salmo 33, versetto 9. La parola di Dio ci dice, poiché egli, Dio, parlò e la cosa fu. salmo 33 versetto 9 poiché egli parlò e la cosa fu. egli comandò e la cosa apparve quando dio pronuncia qualcosa quel qualcosa diventa effettivo diventa vivente diventa potente autorevole non che la legge prima non ci fosse perché già da prima già dall'inizio questa legge era presente nel cuore delle sue creature ancora prima nel cuore degli angeli successivamente nel cuore di adamo ed eva ma poi con la caduta nel peccato che cosa accadde? che si andò sempre più a deteriorare sempre più a deteriorare finché il popolo entrò nella schiavitù d'egitto ed ecco che lì si dimenticò sempre più di questa preziosa legge e ora in questi momenti di liberazione in questi momenti nel quale dio vuole salvare il suo popolo da questa terribile schiavitù dio che cosa fa ripropone pronuncia questi dieci comandamenti queste parole vi ricordate nel momento nel quale siamo alla creazione visto che abbiamo menzionato la creazione Dio che cosa fece? Dio disse una cosa, parlò, pronunciò delle parole e ciò che lui pronunciava prese Avvenne sia luce e luce fu, nonostante prima ci fossero soltanto tenebre. Sapete la stessa cosa Dio desidera fare nel nostro cuore che è pieno di tenebre. Nel nostro cuore che è dedito a fare soltanto ciò che è male, che è inclinato a fare ciò che è male, che prende piacere nel fare ciò che è male. Prende piacere nel fare ciò che è male, ma Dio quando pronuncia questi comandamenti, Lui vuole che essi diventano parte della nostra vita. Lui vuole che essi compaiano nel nostro cuore, nella nostra mente e che siano perfettamente addentuiti in noi. Sapete per mezzo di chi Dio realizzò la creazione all'inizio? Per mezzo della parola. E chi era questa parola? Sì. Gesù Cristo era questa parola. Giovanni capitolo 1, Giovanni capitolo 1, leggeremo assieme dal versetto 1. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questa parola, carissimi, era Gesù Cristo. E Dio, per mezzo della parola, Cristo Gesù, ha realizzato tutta la creazione. Così come anche nel momento nel quale la legge venne proclamata al Monte Sinai, Dio si servì dello stesso Cristo Gesù, la parola. Per pronunciare questi dieci comandamenti queste dieci parole di verità e a vedere che queste dieci parole di verità, comandamenti non sono altro che dieci promesse che andremo a vedere che Dio vuole realizzare nella nostra vita e che cosa succede quando Dio parla ciò che Dio dice ciò che Dio pronuncia deve realizzare Velocemente a vedere che cosa ci dice Geremia. Geremia capitolo 1. Geremia capitolo 1 e leggeremo assieme il versetto 12. Geremia 1 versetto 12. Cosa succede quando Dio pronuncia una parola? Geremia 1 versetto 12. E il Signore mi disse: Hai visto bene? Poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. Dio vigila sulla sua parola perché vuole che abbia un effetto e un impatto su di noi. Dio vigila sulle sue parole, sui suoi dieci comandamenti perché vuole che si realizzino in noi. Luca capitolo 1. Luca capitolo 1. Luca capitolo 1, leggeremo assieme il versetto 37. Luca 1, versetto 37. Luca 1, versetto 37, ci dice Poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Nessuna parola di Dio rimarrà senza potere nessuna sua parola sarà senza potere voglio che sappiate che se dio ha pronunciato queste parole se dio ha pronunciato questi dieci comandamenti è perché nella parola di dio c'è potenza e c'è potere affinché questi comandamenti vengano adempiuti anche in noi andiamo a vedere esodo esodo capitolo 20 esodo capitolo 20 esodo capitolo 20 che leggeremo assieme dal versetto 1 esodo 20 dal versetto 1 allora dio pronunciò tutte queste parole pronunciò quelli che sono i dieci comandamenti pronunciò quelle che sono di fatto delle promesse perché ciò che Dio dice a parole sono delle promesse. Ciò che Lui vuole realizzare in noi. E Andiamo a vedere il versetto 2. Con che cosa inizia? In che modo inizia? Dio? Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù in questo momento dio ci dice prima di darci quelli che sono i dieci comandamenti ci dice il perché noi dovremmo osservare questi dieci comandamenti e perché dovremmo permettere a dio di operare nella nostra vita perché adesso dio si presenta come un potente salvatore come un potente liberatore e Dio dice perché sono io il tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E sapete come il popolo di Israele era schiavo in Egitto? Nella schiavitù d'Egitto anche noi uomini siamo schiavi di una più terribile schiavitù che è la schiavitù del peccato. E questi dieci comandamenti non sono rivolti solamente al popolo di Israele schiavo in Egitto, ma questi dieci comandamenti nella lettera e nello spirito sono rivolti a tutta l'umanità, all'umanità intera, perché, perché tutti gli uomini si trovano sotto la schiavitù del peccato, sotto quello che è il dominio di Satana. Andiamo a vedere, dimostriamo che non soltanto Israele si è trovato in una schiavitù, ma anche tutta l'umanità si trova sotto la schiavitù del peccato. Giovanni, Giovanni capitolo 8, e leggeremo assieme dal versetto 32. Giovanni 8, dal versetto 32. Gesù dice, Giovanni 8, versetto 32, è Gesù che parla e dice, Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi perché liberi? Che cosa significa vi farà liberi? Se la verità vi deve fare liberi, questo significa che prima non eravate liberi. Datemi un sinonimo di non essere libero. Prigioniero, Prigioniero schiavo. Schiavo di che cosa? Ascoltate. Essi gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo mm. e non siamo mai stati schiavi di nessuno avrebbero potuto dire del popolo di Israele schiavo in Egitto ma loro dissero non siamo mai stati schiavi di nessuno puoi tu dire diventerete liberi il versetto 34 dice Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Quanti commettono il, pe... che il peccato, che cos'è il peccato? È la trasgressione della legge di Dio. Quanti trasgrediscono la legge di Dio, peccando in questo modo contro Dio, sono schiavi del peccato. E Gesù Cristo viene come potente liberatore come potente salvatore per liberarci da questa schiavitù, per liberarci dalla condanna della morte, perché il salario del peccato è la morte, per liberarci, per salvarci da questa terribile schiavitù. E soltanto Gesù è il nostro salvatore, il nostro redentore da questa terribile condizione. Andiamo a vedere Tito. Tito è una lettera bellissima, perché ci mostra effettivamente... Quello che è il potere liberatore di Gesù Cristo, del nostro Salvatore, Tito, capitolo 3. Tito, capitolo 3, e inizieremo a leggere dal versetto 3. Tito, poco prima di Ebrei, subito dopo Seconda Timoteo. È una lettera molto piccolina, insieme a quella di Filemone. Tito, capitolo 3. Leggeremo assieme dal versetto 3. Perché anche noi in un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, e ora attenzione, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Questo significa essere schiavi del peccato. Versetto 4. Ma, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il lavato della rigenerazione del rinnovamento dello Spirito Santo che gli ha sparso abbondantemente su di noi, per mezzo di chi? Per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose. Perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. E quali sono queste opere buone? Lo abbiamo letto all'inizio. Quali sono queste opere, questi precetti, questi comandamenti che sono buoni, giusti, santi, di verità, ai quali dobbiamo conformarci? Sono le opere dei dieci comandamenti. Siamo sempre in titolo. Capitolo 2 Tito, capitolo 2 dal versetto 11 Tito 2 dal versetto 11 Ascoltate che cosa ci insegna la grazia di Dio Ascoltate attentamente Tito 2 dal versetto 11 Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e che cosa ci insegna la grazia di Dio e ci insegna a rinunciare alle pietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo cioè ora oggi in questo mondo come moderatamente giustamente e in modo santo questa è la grazia di Dio, che ci insegna a vivere in questo modo, in conformità alla legge di Dio. E molti approfittano di questa legge di Dio, scusatemi, molti approfittano di questa grazia di Dio per vivere come vogliono loro. Quando invece è proprio la grazia che ci invita a vivere moderatamente, giustamente in modo sano. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, egli ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità, da ogni peccato e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. E quali sono queste opere buone ancora una volta? Quelle buone opere dei dieci comandamenti, sia nella lettera che nello spirito, per non più peccare contro Dio. Esodo, capitolo 20. Esodo, capitolo 20. Esodo, capitolo 20. Esodo capitolo 20. E leggeremo ancora dal versetto 2. Dopo aver pronunciato pronunciando queste parole, Dio dice, Esodo 20, versetto 2,: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Cristo Gesù è colui che ci ha fatto uscire dalla schiavitù del peccato. E proprio per questo motivo come segno di riconoscenza e di onore nei confronti di Cristo Gesù che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, ora Dio ci mostra quali sono le sue richieste, i suoi comandamenti, ma ancora meglio, quali sono le sue promesse per noi. Quelle promesse che ora Dio vuole adempiere in noi, se glielo permetteremo ancora una volta. ascoltate. Ci dice, il versetto 3 è il primo comandamento. Non avrai altri dei oltre a me. Versetto 4, questo è il secondo comandamento. Non ti farai scultura né immagini alcune. Al versetto 5 ci dice, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Versetto 7, non pronuncerai il nome del Signore Dio tuo in vano. Versetto 4. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavorerai sei giorni e farai tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo, riferendosi proprio al santo sabato dell'Eterno. Il versetto 12 ci presenta il quinto comandamento e ci dice: Onorerai tuo padre e tua madre. Versetto 13: il sesto comandamento: non ucciderai. Versetto 14. Il settimo comandamento non commetterai adulterio. Versetto 15. Ottavo comandamento non ruberai. Versetto 16. Nono comandamento non attesterai il falso contro il tuo prossimo. Versetto 17. Decimo comandamento non concupirai. Per semplificare le cose e la moglie del tuo prossimo non le desidererai. E non so se avete notato, ma questi comandamenti sono tutti quanti al futuro. Non farai, non farai, non ti prostrerai, non commetterai adulterio, non ucciderai. Tutti quanti al futuro in una prospettiva che è molto simile a quella di una promessa. Perché? Perché è proprio Dio che vuole adempiere queste cose. Non dicendoci non fare questo e non fare quell'altro, ma dicendoci tu non farai questo e tu non farai quest'altro se mi amerai con tutto il mio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. Se tu accetterai Cristo Gesù, se tu accetterai questo sacrificio, e se tu amerai Dio con tutto il tuo cuore, non farai queste cose. Ascoltiamo che cosa ci dice Gesù stesso. Giovanni, Giovanni, capitolo 14. Giovanni, capitolo 14. E leggeremo assieme il versetto 15. Giovanni 14, versetto 15. Se voi mi amate... Osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Queste sono delle promesse che Dio vuole adempiere nella nostra vita. I dieci comandamenti sono delle promesse che Dio desidera realizzare in noi. Ci ricordiamo? Ebrei 10:26 dove ci dice che sarà Dio a scrivere le sue leggi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Questo è il suo patto, non per mezzo delle nostre forze, perché ci accorgeremo che noi non possiamo e che non potremmo a causa dei nostri desideri, malsani, ma quando accettiamo Cristo, Lui è in grado di trasformare il nostro cuore, Lui è in grado di trasformare la nostra mente e di farci provare piacere nell'osservare i Suoi comandamenti. E che cosa accadrà quando Cristo sarà colui che metterà in noi il desiderio di osservare i Suoi comandamenti? Accadrà che noi manifesteremo un carattere meraviglioso, un carattere come quello di Cristo Gesù. Galati, Galati capitolo 5. Galati capitolo 5. Andiamo a vedere qual è il frutto della legge nella nostra vita. Galati capitolo 5, versetto 22-23. Il frutto dello Spirito, invece? È amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo contro queste cose non c'è legge contro queste cose che è il frutto dello spirito santo galati capitolo 5 versetti 22 23 questo è il frutto dello Spirito Santo e contro queste cose non c'è alcuna condanna da parte della legge. Perché la legge non può condannare questi comportamenti, non può condannare quello che è il frutto dello Spirito. Perché? Perché la legge è in accordo con lo Spirito. Romani 7, il versetto 14 ci dice che la legge è spirituale. La legge è spirituale. Ecco perché la legge non può condannare affatto il frutto dello Spirito. Perché quando noi adempiremo la legge così come dobbiamo addempierla che cosa accadrà? Che noi manifesteremo quello che è il frutto dello Spirito Santo. Voglio chiedervi, vi piace il carattere di Gesù? Ah, se noi poniamo questa domanda a qualsiasi cristiano, a qualsiasi cristiano, di qualsiasi denominazione, diranno sì il carattere di Gesù mi piace in modo no, non posso descrivere quanto mi piace il carattere di Gesù ma vi siete resi conto che Gesù Cristo e la Bibbia lo ripete in molte occasioni non ha mai peccato questo significa che Gesù non ha mai trasgredito la legge di Dio questo significa che il frutto dell'osservanza della legge di Dio è un carattere uguale a quello di Cristo. Il vero frutto dell'osservanza della legge è il frutto dello Spirito Santo, è un carattere a immagine e somiglianza di Cristo Gesù. È chiaro, se abbiamo incontrato qualcuno che professa di osservare la legge e poi vive la sua vita nel peccato come vuole, è chiaro che non di questo stiamo parlando, ma stiamo parlando di una persona che ha consacrato la sua vita a Dio. E ora Dio sta operando potentemente in lui, scrivendo nel suo cuore, nella sua mente, la preziosa legge di Dio, per fare la sua volontà e per trovare piacere in essa. Questa corrisponderà al carattere di Cristo. E soltanto in questo modo sarà pienamente realizzabile, non peccando e non trasgredendo la legge di Dio. Questo è di fatto il grande compito dell'uomo ecclesiaste capitolo 12 questo è ciò che ogni uomo dovrebbe ricercare ecclesiaste capitolo 12 ecclesiaste capitolo 12 e leggeremo assieme il versetto 13 in alcune versioni troviamo questo versetto al versetto 4, al versetto 15 scusatemi ma solitamente si dovrebbe trovare al versetto 13 e ci dice ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso temi dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto per l'uomo questo è il tutto per l'uomo ci tengo ancora una volta di sottolineare una cosa importante quando noi parliamo dell'osservanza della legge di Dio, dobbiamo capire in modo particolare quello che è il principio che ci muove ad osservare la legge di Dio. Il principio è la vera motivazione nell'osservanza della legge di Dio. Sapete, alcuni potrebbero osservare la legge di Dio come il popolo ebraico in modo particolare e alcuni cristiani che oggi professano di osservare la legge di Dio, attraverso uno scopo egoistico, attraverso lo scopo di riuscire per mezzo delle proprie opere a ottenere la salvezza e la vita eterna, di guadagnarsi in un certo modo la salvezza per mezzo delle loro opere giuste e buone. Ma sapete qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che se noi proveremo a guadagnarci la vita eterna per mezzo dei nostri soli meriti e per mezzo delle nostre sole opere, ci renderemo conto di una cosa. Ci renderemo conto del fatto che il nostro cuore è talmente malvagio che ci porterà nella direzione di peccare, magari non nella lettera dello spirito, ma forse nel non nella lettera della legge, scusatemi, ma forse nello spirito della legge e ci accorgeremo che se noi ci proviamo soltanto con le nostre uniche forze con i nostri unici meriti per certo falliremo ma nel momento nel quale abbiamo come unico desiderio la nostra vera motivazione il vero principio per l'adempimento e l'osservanza della legge è un principio di amore e di riconoscenza nei confronti di Dio è un principio di amore nei confronti di Gesù che è morto per noi per riscattarci e liberarci dal peccato questo non farà altro che suscitare in noi appunto questo vero desiderio questo vero principio questa vera motivazione di adempiere la legge non per i nostri meriti ma grappati all'aiuto divino vi ricordate l'incontro che ha avuto Gesù un giorno con un giovane ricco. Andiamo a vedere che cosa ci dice Luca capitolo 18 dal versetto 18. Luca 18 dal versetto 18. Quali erano le motivazioni di questo giovane ricco? Ascoltate. Luca 18 versetto 18. Uno dei capi lo interrogò dicendo Maestro, buono, che devo fare per editare la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù dito questo gli disse: Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Chi gli parlava in questo momento? Gesù. Gesù. Questo giovane ricco, questo capo giovane ricco, pretendeva di avere le opere e di guadagnarsi in un certo senso la salvezza per mezzo delle sue opere, ma quando è entrato in contatto con Gesù, e per un certo senso era attratto da Gesù, ma quando Gesù gli chiese di fare questo, chiamiamolo sacrificio, nonostante Cristo abbia realizzato un sacrificio molto maggiore, un sacrificio supremo, questo giovane non fu in grado di rinunciare a se stesso e non fu in grado di rinunciare a se stesso per amore di Gesù. Non fu in grado di seguire Cristo, accettando le sue richieste. E questo è un grande problema, un grave problema persino per noi oggi, quando non capiamo la vera motivazione nell'osservanza dei comandamenti. La vera motivazione per noi deve essere una motivazione di amore nei confronti di Dio e una motivazione di amore nei confronti del nostro prossimo. Andiamo a vedere questo brevemente. Vorrei che andassimo in Matteo. Matteo? Capitolo 22. Matteo capitolo 22 e leggeremo assieme dal versetto 36. Matteo 22 dal versetto 36. Matteo capitolo 22 dal versetto 36 ci viene detto: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti e in modo particolare per quanto riguarda la legge dei dieci comandamenti ancora una volta noi ci rendiamo conto che questa legge dipende anche questa da che cosa? dall'amore nei confronti di Dio e dall'amore nei confronti del prossimo e vedremo come questi quattro primi comandamenti ci mostrano come amare Dio mentre gli ultimi sei come amare il nostro il nostro prossimo. Andiamo a vedere un altro passaggio. Marco. Marco capitolo 12 e leggeremo assieme il versetto 28. Dal versetto 28. Marco 12 dal versetto 28. Uno degli scribi che gli aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene a loro, si avvicinò e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso, non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi, lo scriba gli disse bene maestro, tu hai detto, secondo verità, che egli è l'unico e che non vi è alcun altro all'infuori di lui e chiamarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza e amare il prossimo come te stesso è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo. E voglio che sappiate ancora una cosa, che questa verità, secondo la quale la legge, il principio che ci deve spingere all'osservanza e a reclamare le promesse di Dio, i comandamenti di Dio nella nostra vita, deve essere semplicemente l'amore nei confronti di Dio e del nostro prossimo. Questa non era una novità. Come avete notato, questi uomini sapevano che di che cosa si stesse parlando questi uomini, che erano dei grandi studiosi delle sante scritture, della Torah, della legge di Dio che era stata lasciata loro, sapevano che la base di tutto era l'amore. Luca, capitolo 10, Luca, capitolo 10, e leggeremo assieme dal versetto 25. Luca 10, dal versetto 25. Luca 10, dal versetto 25, ci viene detto. Ed ecco un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla prova, dicendo, maestro, che devo fare per editare la vita eterna? Gesù gli disse, nella legge cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose, ed è lui che risponde adesso, il dottore della legge, e dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse, hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Perché ce lo ricordiamo? Perché osservando il precetto noi preserviamo la nostra vita. Versetto 29. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? E la discussione va avanti, ma la cosa interessante in questo contesto è che lui, questo dottore della legge, aveva risposto correttamente a Gesù, sapeva qual era la base di qualsiasi osservanza, ovvero l'amore nei confronti di Dio, l'amore nei confronti del prossimo. E' molto interessante perché questo primo grande comandamento lo ritroviamo in Deuteronomio, capitolo 6. E questo secondo grande comandamento lo ritroviamo in Levitico capitolo 19. li ritroviamo nel Pentateuco. Loro sapevano bene qual era il principio, il principio del governo di Dio, che è l'amore. E questi due il primo e il secondo grande comandamento non erano altro che il riassunto, per così dire, il riassunto di quella che è la legge dei dieci comandamenti. Era semplicemente un riassunto. Sapete quando si va a scuola? C'è un testo che bisogna riassumere. Abbiamo un testo di 50 e 100 pagine che dobbiamo riassumere in due tre pagine ebbene qui abbiamo avuto una legge una legge in modo particolare prendendo come riferimento la legge dei dieci comandamenti che deve essere riassunta in poche parole in solo due grandi comandamenti che sono ama dio e ama il tuo prossimo dimostriamo questo fatto biblicamente non stiamo parlando di una nuova legge quella che Gesù diede di amare Dio e di amare il prossimo non è affatto una nuova legge, ma come abbiamo visto era già presente in tutto l'Antico Testamento. Gli uomini la storpiarono per fare quello che ne volevano, ma il principio era sempre valido. I dottori della legge, i farisei lo sapevano benissimo. Gesù Cristo stava soltanto riproponendo un comandamento che era dall'inizio sulla quale si basa tutta la legge. Ascoltate infatti che cosa ci dice Romani, Romani capitolo 9. Siamo ormai arrivati alla conclusione. Romani capitolo 9. Romani capitolo, scusatemi, Romani capitolo 13. Romani capitolo 13 leggeremo assieme dal versetto 8. Romani 13, versetto 8, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Con altre parole, se io amo il mio prossimo non lo deruberò. Se io amo il mio prossimo non darò falsa testimonianza di lui. Se io amo il mio prossimo, non desidererò le sue cose o oh sua moglie, non commetterò adulterio con sua moglie, non disonorerò i miei genitori se io amo il mio prossimo. Versetto 9. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Che cosa pronunciò Dio sul monte? Delle parole, delle promesse. Qual è questa parola, questa promessa? Ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il riassunto. Abbiamo visto, sono sopra al versetto 9 sei comandamenti, gli ultimi sei comandamenti della legge e ora al versetto, al versetto 9, sempre alla fine del versetto 9, ci viene presentato il riassunto. Questi sei comandamenti sono riassunti con ama il tuo prossimo come te stesso, così come i primi quattro comandamenti sono riassunti con ama Dio. I primi quattro? come amare Dio in modo pratico, gli ultimi sei come amare il nostro prossimo in modo pratico. E in modo ancora più specifico, per completare e per concludere, i primi quattro comandamenti ci mostrano in modo estremamente chiaro come chi adorare, a chi rivolgere la vera adorazione. E questo ci viene detto nel primo comandamento. A chi? rivolgere l'adorazione. Il secondo comandamento ci mostra come adorare Dio nel culto rivolto a Dio. Chi? Come adorare? Il terzo comandamento ci mostra quale deve essere la nostra attitudine nei confronti di Dio mentre lo adoriamo. E Il quarto comandamento ci mostra quando dobbiamo riservare a Dio un'adorazione speciale, specialmente riservata al Dio, al Dio creatore. In questi primi quattro comandamenti ci viene presentato chi, come, in che modo. E quando dobbiamo adorare il nostro Dio. I primi quattro sono una guida per capire come dobbiamo adorare Dio. Il messaggio del primo angelo ci dice: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. La domanda è: chi è? Come lo dobbiamo adorare? in che modo deve essere la nostra attitudine quando lo adoriamo e quando lo dobbiamo adorare in modo particolare. Questi sono i primi quattro comandamenti che ci mostrano come adorare Dio. E gli ultimi sei, e con questo concluderò, gli ultimi sei ci mostrano in un modo molto chiaro come dobbiamo amare e rispettare il nostro prossimo, ma non soltanto il nostro prossimo come noi dobbiamo anche rispettare noi stessi. Perché Gesù stesso è colui che ci dice, ama il tuo prossimo come te stesso. E sapete qual è il problema? Che noi molto spesso ci trascuriamo, facciamo quello che vogliamo del nostro corpo, della nostra mente, di tutto quel che ha a che fare con noi. Ci trascuriamo letteralmente dicendo tanto non importa no gesù ci dice ama il tuo prossimo come te stesso perché noi siamo il tempio dello spirito santo e si vedrà e andremo a studiare passo per passo comandamento dopo comandamento come dobbiamo prenderci cura di noi stessi come prendere cura del nostro prossimo e come adorare Dio. comandamento dopo comandamento sia nella lettera che nello spirito. Perché i dieci comandamenti non si fermano in una forma letterale così come la vediamo scritta, ma esistono grandi implicazioni che noi dobbiamo capire e comprendere per capire come ha vissuto Cristo Gesù. Perché lo ripetiamo ancora una volta, Gesù Cristo non ha mai peccato. Gesù Cristo ha rispettato come si deve la legge dei Dieci Comandamenti e il risultato di questa osservanza è stata manifestata per mezzo del suo meraviglioso carattere, rivelandoci il carattere di Dio, rivelandoci quello che è il vero frutto dello Spirito Santo. Vorrei invitarvi a concludere con una preghiera e a ringraziare il Signore per questi momenti di studio. Padre nostro ti vogliamo ringraziare, ti siamo riconoscenti perché ci hai ricordati in questi attimi l'importanza dei tuoi comandamenti e sono certo che tra le persone che ci hanno seguito e forse anche gli ospiti, questo studio è stato uno studio che ha potuto aprire i loro occhi riguardo all'importanza della tua santa legge. Signore, noi ti ringraziamo e ti lodiamo e faremo tutto il possibile per approfondire anche nei prossimi studi, nelle prossime occasioni, ogni comandamento della tua legge. Signore, noi ti amiamo e per questo vogliamo rispettarti e onorarti con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, Signore. Ci consacriamo a te e desideriamo lasciarti lavorare nel nostro cuore, e nella nostra mente. Trasformaci e ti preghiamo in modo particolare. Sappiamo che il nostro cuore è ingannevole e malvagio più di qualsiasi altra cosa. Signore, facci provare odio e avversione per quei peccati che ora noi accarezziamo e abbiamo un così grande affetto per loro. Trasforma in inimicizia questo desiderio ti prego Padre Celeste trasforma i nostri cuori i nostri, e le nostre menti e ti prego facci capire quanto sia terribile il peccato aiutaci ad odiarlo e a trovare solo un grande piacere nel fare la tua volontà desideriamo fare la tua volontà e che la tua legge sia nel nostro cuore scrivila tu nei nostri cuori e nelle nostre menti. Questo ti chiediamo nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. Amen.